qua ragazzi siamo nel nella linea trasporto merci vedete noi possiamo avere eh, due soluzioni per trasportare le merci dove questa è stata completata quest'anno l'anno scorso non c'era vedete c'è un nastro trasportatore che cammina su questa linea qua vedete fa la e abbiamo poi sotto un, un un unicar, diciamo, eh, che in pratica ha un sistema di apertura, si riempie, vedete il movimento, si riempie e questo è un sistema di trasporto eh, minerale. Mentre vediamo la parte di sopra che c'è un nastro trasportatore che in pratica riesce a trasportare il minerale da. Da un punto all'altro. Guardate ragazzi, questo è il miglior sistema per trasportare i minerali e la Russia possiamo dire che ha bisogno di questa tecnologia, infatti forse sarà implementata già molto presto, perché la Russia ha tanti. È tanti è, diciamo è, è produttore di tanti minerali nel, che servono nel mondo, quindi questa è una tecnologia che la Russia la sposerà molto presto, e, ma anche paesi come il Perù potrebbe beneficiare di questa tecnologia perché il Perù ha anche tanto oro, tanti minerali e quindi Claudio Zolla non solo sul trasporto della nuova lima ha interessato a questa tecnologia ma anche sul trasporto cargo perché lui mira a diventare il presidente del, del Perù, quindi vorrà non solo eh, risolvere i problemi della mobilità, ma anche i problemi che riguardano estrazione di materiali e tutto quanto. Quindi questa delegazione sta, sta valutando anche quest'idea del trasporto merci. Ok. Grazie, ci sentiamo al prossimo video. Gracias.